negli ultimi tempi abbiamo sentito parlare solo ed esclusivamente del rialzo dei tassi di interesse e spesso qui sul canale anche noi ne abbiamo parlato tuttavia potremmo fare un ragionamento oggi un po diverso dal solito cioè che potrebbe essere che questi rialzi siano destinati solo al breve termine ma perché a prima vista questo potrebbe sembrare non avere senso e questo lo dico in quanto l'inflazione record degli ultimi tempi di molto superiore al target che solitamente cercano di mantenere le banche centrali che al 2%, cosa che dovrebbe portare il rendimento dei titoli di Stato a salire. Ecco, nonostante l'inflazione record degli ultimi tempi e nonostante il fatto che tecnicamente dovrebbero i rendimenti dei, dei titoli di stato andare dietro all'inflazione quindi aumentare ecco ultimamente questo non sta succedendo ma cosa significa questo semplicemente il mercato ci sta dicendo che cosa si aspetta per il futuro cioè sta scontando il fatto che sì nel breve termine c'è un rialzo dei tassi di interesse ma c'è anche l'idea proprio nel mercato che questo porterà a una recessione che obbligherà le banche centrali a riabbassare i tassi di interesse per sostenere l'economia insomma questo è in linea con quello che è già successo in, eh, negli Stati Uniti tra gli anni 70 e gli anni 80 quando Walker per combattere l'inflazione alzò di molti tassi di interesse e portò l'economia in recessione e per combattere poi questa recessione si dovettero abbassare i tassi di interesse. E il rischio oggi è un pochino lo stesso, o meglio, è quello che si aspettano alcuni e anche i mercati a quanto pare. I mercati starebbero scontando una situazione di questo tipo, quindi l'idea potrebbe essere che adesso stiamo abbassando i tassi di interesse e va bene, però poi questo potrebbe portare a una situazione di recessione e che quindi potrebbe comportare a sua volta un abbassamento dei tassi di interesse. In conclusione quindi cosa dobbiamo aspettarci? Ovviamente non possiamo sapere esattamente quello che succederà, tuttavia quello che al momento sembrerebbe il rischio più grande è la stagflazione, quindi una condizione nella quale ci potremmo ritrovare in, in futuro con stagnazione dell'economia quindi crescita pari praticamente a zero o addirittura potremmo finire in recessione quindi con una crescita negativa e al contempo avere anche inflazione e quindi questa sarebbe la situazione peggiore perché le banche centrali si ritroverebbero senza i mezzi per combattere una situazione del genere e quindi il problema potrebbe essere che adesso alziamo i tassi di interesse, l'economia va in recessione, magari non si risolve l'inflazione e al contempo ci troviamo quindi o meglio e di conseguenza ci troviamo in una situazione molto peggiore ovviamente qui stiamo parlando di idee e di, di fatto di teorie quindi nel senso ovviamente non abbiamo la verità in tasca non sappiamo esattamente quello che succederà tuttavia trovo affascinanti questi discorsi e ti chiederei di farci sapere la tua opinione qui sotto nei commenti in modo da poterne parlare appunto e vedere insomma cosa cosa ne esce magari ci scambiamo un po le opinioni eccetera eccetera comunque comunque questo io ti ringrazio per aver visto questo video, ti chiederei un like se il video ti è piaciuto in modo da aiutarci a far vedere il video a più persone possibili e ti invito a iscriverti al canale se ti interessano argomenti come questo oppure inerenti anche all'analisi fondamentale o soprattutto alla price action di Arduino poi ti invito se ti va anche a fare un giro sul mio canale YouTube dove invece si parla prevalentemente di marketing, di business, di sviluppo di business e di fatto di marketing strategico e di management quindi con questo è tutto, fammi sapere quindi nei commenti cosa ti aspetti per il futuro, fammi sapere se ti aspetti un'inflazione ancora in aumento, fammi sapere se invece ti aspetti che l'inflazione calerà grazie al rialzo dei tassi di interesse e fammi sapere soprattutto se pensi che le banche centrali continueranno ad alzare i tassi di interesse nel lungo periodo o se invece è possibile che ci ritroveremo le banche centrali ad abbassare i tassi di interesse al fine di evitare una recessione o addirittura peggio ancora di risolvere una recessione quindi con questo ti saluto grazie ancora per essere arrivato in fondo noi in ogni caso ci vediamo al prossimo video ciao